Che se scusate ho fatto l'intro stavo dicendo che mettiamo, commenteremo 15 bambini più viziali del mondo uh, secondo che sto mettendo uh, l'audio uh, commenteremo questi, questi, uh, questo video insieme Benvenuto uh, ad un nuovo video scommetto che conosci qualcuno del tuo gruppo di amici o di classe che ha sempre vestiti costosi o videogiochi nuovi forse sei anche un po' geloso di queste cose sì, questo è vero, lo conosciamo tutti. Ma crescendo imparerai ad apprezzare le piccole cose della vita. Oggi ti mostrerò 10 bambini viziatissimi. Dal figlio di Donald Trump ad una bambina a cui non piaceva il colore della sua Lamborghini. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti. Magari iscrivi anche a me al mio canale, cioè, scusate. Apri è una bambina Veramente. viziata che ha partecipato al programma di MTV My Super Sweet 16. In questo programma troviamo delle mega feste fatte per celebrare i 16 anni dei ragazzi. Durante il programma, Audrey riceve come regalo una nuova Lexus, ma a quanto pare il regalo, della mamma, era arrivato troppo presto, visto che Audrey si lamenta del fatto che non fosse la macchina giusta. The together, body, Scusa la terapia, che è sempre successa. questa cosa. Audrey decide così di abbandonare la festa, nel frattempo tutti gli invitati vengono mandati a casa e la festa viene cancellata. Mm. Numero 9 Ah, scusate, devo, devo un attimo commentare. scusate, devo un attimo commentare questa qua di questa ragazza. Cioè, mamma mia, questa non è viziata, cioè, questa qua non gli è piaciuta la macchina, leva la festa, fa tutto. Ma io non ho parole. In questo video vediamo una bambina di 10 anni seduta sul letto con quattro portatili. Nel video chiede delle donazioni perché ha rotto uno dei suoi MacBook e anche perché non ha avuto il telefono che voleva. Sua madre gli ha comprato un Samsung S6 mentre lei voleva l'S6 Edge. Quando ha aperto i regali e ha visto il telefono si è infuriata talmente tanto da distruggere il portatile. Lei dice nel video che la sua famiglia non riesce a ricomprargli il notebook a causa delle sue spese mediche, ancora da pagare, a causa del piede Rotto quando ha demolito il MacBook, Ma che il motivo sul perché ha quattro portatili è uno per mandare i messaggi, uno per bloccarli, uno per rispondere, <ride> e il quarto è speciale perché ha una tastiera rosa. Allora, raga, questa cosa chiunque mi conosce lo sa so benissimo. Che an anch'io ho quattro portatili e anch'io faccio la stessa cosa con quando faccio le live, non adesso, perché adesso non sono portatile c'è stato una volta e Kevin ve lo può dire qui ci siamo messi a giocare a Roblox io con il mio computer lui con il mio secondo computer io guardavo la scelta con il mio terzo computer e il quarto computer stava là ma boh, così acceso a caso e questo chi viene a casa mia e tutti i miei amici lo sanno cioè pure il di 16 ve lo può dire tranquillamente andiamo avanti numero 8 Jay-Z è un rapper, produttore e uno degli artisti pop più di successo al mondo e sua moglie Beyoncé è una delle più famose cantanti R&B di sempre quindi è normale che la loro bambina sia viziata quando Blue Ivy aveva pochi anni aveva già ottenuto un milione e mezzo di dollari in regali oltre a questo aveva scarpe costose una What? E quando aveva due anni il padre gli comprò un cavallo arabo da 75.000 dollari Che What? non poteva nemmeno cavalcare Beyoncé e Jayden nice. hanno anche ingaggiato uno stilista e un acquirente personale per lei Ma non è tutto, Blue Ivy ha anche uno chef personale E veste sempre con capi da 6.000 dollari A quanto pare Blue Ivy va a tutti i tipi di eventi E veste sempre i vestiti più costosi dei suoi genitori Secondo alcuni articoli sta già mostrando i segni di una vera diva Numero 7. Un attimo, cioè raga, mamma mia, avere tutti i vestiti più costosi, poi avere un cavallo a tre anni, cioè adesso vorrei salutare una persona che conosco, che si chiama, inizia con un nome con la G, non dico nome per la paesi, e lei mi sembra che fa equivazione, come si dice quando una persona va a cavallo, eh, non lo so, ehm, equivazione, no, ditemelo sotto nei commenti, e mamma mia. Cioè, fa paura perché per un cavallo è tra due anni quando non puoi neanche cavalcare. Cioè, boh. Poi un cavallo è come ho detto un cavallo egiziano. No, aspetta, non, non ho capito un cavallo. Uh, un cavallo. Lo arabo da 75 arabo 000. da 75 dolce. Cioè, questo cavallo costa 80 euro. Io non ho parole veramente. Larry, che non poteva nemmeno camminare per lei, ma non è tutto. Blue Ice era una ragazza di 18 anni che partecipò al Dr. Phil Show perché aveva speso più di 130.000 dollari di sua madre investiti trucchi, macchine e cibo costoso aveva 17 carte di credito tutte arrivate al limite su alcune scusate un attimo, 17 carte di credito? ma siamo matti? veramente? poi, arrivate al limite e i limiti delle carte di credito sono tipo 20 milioni ah. di euro quanti soldi c'era questa? Scusate, no, veramente. ...aveva anche speso più del necessario, 25.300 dollari. Sherilyn disse che il comprare quello che voleva la rendeva felice. Quando i soldi sono finiti, ha anche rubato i gioielli cari alla madre e li ha poi rivenduti per alcune migliaia di dollari. Guidava anche una BMW nuova di zecca. Era felice. Scusate, queste cose non si fanno... Cioè, questa cosa non si fa, veramente devo devolite. Prima non mi mannano, ma... Questo è troppo, c'è veramente... ...per alcune migliaia di dollari. Guidava anche una BMW nuova di zecca. Era felice di ciò, anche se preferiva una Mercedes. Dicono che sia colpa della madre che non ha saputo crescere come si deve la figlia. Durante lo show, un impiegato di Dr. Phil gli chiede se apprezzi i sacrifici della madre. Lei risponde con un no, sorridendo. Numero 6 Raga, non commento, cioè, non commento veramente questa cose. Non comincia. Cioè, Ditelo nei commenti cosa dovete dire, ma io no comment. Tutti hanno delle discussioni con i propri genitori, ma denunciarli è un'altra storia. Una teenager del New Jersey lo ha fatto. La Scusa, cosa significa denunciarli? Cioè, io ho sempre detto per scherzare, ti denuncio questo, WhatsApp. Però denunciare perché Cioè, tipo, mio fratello mi ruba un... Uh, il, io rubo a mio fratello tutti i giorni, glielo faccio il lupetto che è, diciamo il lupetto quando va a dormire è piccolo è abbastanza Lo saluto mio fratello e vabbè ci mettiamo a litigare però mamma mia denunciare la quel che mio fratello cioè mio fratello mi dovrebbe denunciare mio fratello cioè lui mi dovrebbe denunciare a me perché io ho rubato il lupetto è una cosa veramente strana ci Rachel Canning non riusciva a credere che i suoi genitori avessero smesso con la loro vita di lusso. Viveva con il suo ragazzo perché non voleva più vivere a casa sua, con le regole dei suoi parenti, però voleva almeno 650 dollari a settimana da loro. Ha anche detto di aver sviluppato un problema alimentare a causa di questo. Al giudice Rachel ha detto che i suoi genitori non volevano pagarle la sua scuola, però alla fine la decisione presa fu quella di non far pagare niente ai genitori e di rimandarla a casa. Sfortunatamente non so come sia finita questa scuola, storia speriamo bene numero 5 braga piccolo spoiler allora questo video che lo stiamo vedendo adesso è di eh, gufo saggio che c'ha iscritto il canale, io mi iscrivo subito ma iscrivetevi anche al mio canale studio di gloria mi raccomando fatelo grazie eh, questo è Donald Trump ha un miliardi di dollari e molti di questi si rispecchiano sulla vita del figlio dodicenne Barron. Ma cioè, raga, io capisco cioè io capisco perché c'è un'industria sugli stickers di Donald Trump. E capisco perché è la persona che ci ha più meme. Cioè, mamma mia, ma quanto, quanto, quanto fa morire da ridere questa faccia che urla in questo modo. Molti bambini sarebbero felici di vivere nella loro stanza. Ma Barron ha addirittura dei piani nelle Trump Tower. L'interno è piuttosto speciale. Il ragazzino può anche disegnare sui muri. Ed ha macchinine e aeroplanini dappertutto. Cioè, questo è autorizzato a disegnare sui muri della Casa Bianca. Ma chi è che non ha mai disegnato sui muri? E chi è che quale genitore non ha mai eh, scritto il suo bambino perché disegnava sui muri? Eh, scusate lo voglio sapere. Ma roba da matti, cioè veramente i ricchi possono fare cose che persone ormai non fanno. Ma roba da matti veramente. L'unica cosa che non può fare è toccare il suo letto. La madre Melania vuole infatti che resti pulito a bianco. A Barron non piace neanche indossare la tuta. Preferisce indossare un abito con cravatta come il padre. Melania mangia caviale col figlio. Allora. Cose, allora questo che non può toccare il letto devi sapere dove è a dormire cioè se il ragazzo più ricco del mondo che eh, boh, credo che sia lui non può dormire nel suo letto cioè è come dire tu hai un lingotto d'oro ma lo tieni conservato dentro lo sottoterra idem cosa e gli fa mettere anche la crema idratante di sua proprietà, oltre a questo Baron va ad una scuola privata che... allora, mangia il caviare con la madre è normalissimo. Costa 40.000 dollari l'anno. What? Cioè, cosa insegnano là? la. Com come vengono fatte le banconote? Che costa così tanto perché scoprire come vengono fatte le banconote è diciamo, si, si conosce. È più facile conoscere la password dell'area 51 che scoprire come vengono fatte le banconote. Numero 4. In questo video vediamo una ragazza di nome Jasmine che voleva una Lamborghini per il suo sedicesimo compleanno Di preciso una venta d'or che costa dai 400.000 ai 500.000 dollari eh, Quando il padre gli ha fatto la sorpresa salutare. la mattina, Possiamoci lei non salutare. è rimasta molto entusiasta hey, <ride> Do you have a second? Quando esce la ragazza e gli dice... Non è la mia macchina e non è nemmeno il colore che volevo, la volevo bianca. What? What is that? What's, it's your car. dentro, lei dice che non voleva una macchina dell'era preistorica. Il padre risponde dicendo che avrebbe riportato la macchina indietro e avrebbe preso al suo posto un Audi R8, ma lei non voleva nemmeno quella. Se questo video è vero, la ragazza è una delle figlie più ingrate e viziate che abbia mai visto. Yeah. Questo è l'ultimo video. bambina di 12 anni apparsa nel programma 12 Years Old Shop Aolic and other big spending kids. Secondo molte persone, lei è la bambina più pizzata al mondo. I suoi genitori, Ellen and Kelly, Comprano tutto quello che possono, da un pony di 2000 dollari ad un guardaroba pieno di capigucci e Ralph Lauren La famiglia riesce a malapena a comprarsi da mangiare a causa del pony, oltre a diverse bollette arretrate: tutto grazie ai capricci della figlia. Secondo Chase, è difficile non regalargli niente, visto che è sempre stata una brava bimba. Ha anche una borsa da 4000 dollari. Mamma mia, mi sento un cioè, po' strano con io... questi genitori cioè, che spendono tutti mamma mia, soldi i Mamma mia, 4000 dollari per una borsa. Se è un bambino viziato che riceve spesso cose costose dai suoi genitori, fammelo sapere nei commenti. Se ti è piaciuto il video, lascia un pollice in su. Questo è vero. Raga, mamma mia, fa veramente spaventare questa cosa. Cioè, ditemi qual è la cosa che più ha colpito. E Ci vediamo in prossimo video ragazzi, però prima di lasciarlo io, voglio far vedere una cosa, che era questo qua. Eh, di scrivi iscrivetevi al mio canale e poi vi, ric vi ricordate Robots non lo so se ci posso fare video perché ci studiano molto molto poco ho fatto dei video con i miei youtuber amici eh, se mi volete seguire scrivete questo qua c'è due account questo qua e quell'altro e mm, ci gioco poco su Roblox però vi posso dare un'informazione veloce cioè che Roblox ha riaperto no questa questa mi sto facendo vedere la mia password comunque scusate e robots riaperto per fortuna e ciò mi piace molto molto molto molto molto, molto bello e ci vediamo ragazzi nel prossimo video ciao ciao